Grazie Presidente. Anche questa, anche questa mozione eh, era stata eh, ispirata a eh, una giornata internazionale dell'ONU, quella dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, e voleva rappresentare quanto poco siamo sensibilizzati eh, nei confronti di immagini che utilizzano la figura dei bambini in modo non appropriato purtroppo siamo abituati a considerare eh, l'immagine dell'infanzia come qualcosa eh, di neutro di per sé purtroppo non è così eh, la eh, pubblicità commerciale sa bene che quando compare un bambino il prodotto si vende di più e molto spesso l'immagine del bambino non è rispettata nella sua innocenza. Mh, veramente eh, eh, abbiamo perso anche i parametri per eh, capire quante volte questo accada. Allora, sempre per non pensare a degli interventi repressivi, ma piuttosto propositivi e premiali, ehm, si chiede che venga istituito un riconoscimento per le aziende eh, che nel rispetto di linee di guida eh, individuate dall'osservatorio pubblicità che è stato aperto su impulso appunto della commissione delle lette, quelle aziende che valorizzino per la loro pubblicità delle immagini di bambini in modo che sia una narrazione comunicativa rispettosa che questo riconoscimento sia accordato attraverso un comitato specifico che a titolo non oneroso per eh, Roma Capitale eh, sia costituito da esperti rappresentanti delle istituzioni e, delle società, e della società civile e che tale riconoscimento eh, sia eh, soltanto eh, così simbolico eventualmente con l'apporto di mecenati. Grazie.